Che differenza c'è tra sogni e obiettivi? Ciao, sono Antonio Izzi di Alforex e oggi parleremo proprio di questa differenza. Allora, intanto iniziamo a definire i due termini. Un sogno è più che altro una speranza, un desiderio, un qualcosa di abbastanza vano. Mentre un obiettivo è un sogno che ha già un piano d'azione. Quindi la differenza è proprio il piano d'azione che è un elemento pratico e ben definito, o così dovrebbe essere. Proprio su questo argomento, tra l'altro nei mesi precedenti su questo canale abbiamo fatto svariati webinar, ma tornando a noi, quindi l'elemento principale che fa sì che possiamo raggiungere i nostri obiettivi è proprio quello di avere un piano d'azione ben definito. Secondo la mia personale esperienza è proprio in questa fase che la maggior parte delle persone eh, diciamo che è, va in difficoltà perché o pianifica male o non lo fa affatto e invece come abbiamo visto la pianificazione è alla base del raggiungimento dei, degli obiettivi. Quindi se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi non possiamo fare altro che imparare a pianificare. In realtà vi devo dire che il nostro cervello naturalmente portato per la pianificazione infatti abbiamo proprio delle aree cerebrali che costituiscono il nostro planner proprio quindi si occupano proprio della pianificazione ma purtroppo molto spesso parecchi di noi al posto di rimanere concentrati su quello che devono fare e sul proprio piano d'azione per raggiungere i propri obiettivi eh, diciamo che si fanno defocalizzare e si perdono da quello che è il mondo esterno che eh, logicamente ci, eh, ci porta a dare importanza ad elementi che spesso più che avvicinarci agli obiettivi ci allontanano da essi allora se vi fa piacere proprio su questo punto vi do un piccolo suggerimento di come faccio io normalmente per rimanere focalizzato ogni sera prima di dormire faccio un po' il punto della situazione e mi faccio un po' di domande mi chiedo che cosa ho fatto oggi che mi avvicino al mio obiettivo ma cosa ho fatto proprio in maniera pratica e se nel caso mi accorgo che è una giornata in cui in un certo senso non ho fatto nulla o comunque ho fatto delle cose che non erano focalizzate all'obiettivo stesso eh, non demordo anzi eh, dico ok oggi è andata così da domani ritornerò sulla strada del mio obiettivo quindi questo esercizio serale vi posso assicurare che nel corso del tempo Ovviamente è tutta una questione di abitudini, nel corso del tempo vi darà sicuramente la capacità di rimanere focalizzati e rimarrete focalizzati perché proprio lo fate voi con 5 minuti ogni sera prima di, di addormentarvi. Quindi noi dobbiamo, è vero sognare, ma dobbiamo essere bravi a trasformare i nostri sogni in obiettivi e lavorarci quotidianamente sforzarci quotidianamente l'unico modo per raggiungere gli obiettivi l'abbiamo detto è proprio quello di rimanere focalizzati sul piano d'azione che ci permetterà di raggiungerli al contrario farci defocalizzare eh, farci prendere da quello che è il mondo esterno e che spesso eh, non è in linea con i nostri obiettivi ci porterà al fallimento o comunque all'abbandono di quelli che sono i nostri desideri o i nostri sogni Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa piccola pillola di mindset, ci vediamo la prossima settimana, ma prima di chiudere vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale, e di accendere la campanellina per non perdere tutti i contenuti. Ciao a tutti!